Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a vedere un pochettino come funziona il mio metodo Timing per bassisti 1 e le migliorie che sono andato. A, ad inserirci allora innanzitutto eh, dove troviamo timing per bassisti 1 è un ebook interattivo lo troviamo sul mio sito ad esempio o anche in altri digital store eh, mio sito www.carlochirio.com www .carlochirio e qua sopra troverai la possibilità di acquistarlo mettendo tra l'altro codice timing 1 potrai spendere solo 10 euro più vivo, anziché Uh, 15, questa è la versione consultabile online, cioè tu poi puoi scaricare tutti i pdf e vedremo anche gli audio, uh, però per utilizzare il metodo puoi usarlo senza dover scaricare niente utilizzando qualunque browser io ad esempio sto usando qua adesso Chrome eh, anche su tablet da qualunque parte si vede anche molto bene eh, c'è anche la possibilità di averlo quello in EPUB scaricabile trovi poi tutte le informazioni eh, qua sotto se preferisci eh, cosa ti troverai una volta che, che lo hai acquistato? questa pagina qua in cui potrai andare appunto a, a scorrere le varie cose. Tra l'altro c'è anche l'indice che ho messo nuovo con i 5 time, che poi non sono in realtà 5, eh, sono su 5 time, cioè 5 groove, ogni groove è stato ho fatto altri 5 groove quindi questo poi lo, lo, lo, lo vediamo dopo quando lo scorriamo eh, una cosa che ho messo nuova è scarica c'erano già le partiture scarica gli audio quindi tu avrai una pagina in cui potrai andarti a scaricare tutti i 40 mp3 di tutti gli esercizi questo perché mi è stato richiesto e segnalato per come cosa comoda in effetti era una cosa che utilizzo anch'io eh, posso prendermi l'audio, lo carico su una Do, quindi su Logico, su Adacity e poi posso rallentarlo accelerarlo oppure ancora meglio posso suonarci sopra registrare il mio basso e poi andare a vedere in griglia se sono andato a tempo i punti in cui posso migliorare e, e così via quindi per lo studio io trovo che sia una risorsa fantastica questa e quindi da qua potrai semplicemente con un clic andarti a scaricare eh, tutti, tutte le, le basi audio poi, eh, vediamo un pochettino cosa ti trovi Tu una volta... Partito con un time quindi ad esempio questo è il time 5 subito devi imparare le note e il ritmo dei 5 groove costruiti su un giro armonico eh, puoi vedere il video in cui vado a spiegare sia le posizioni che il ritmo eccetera per poterlo suonare agilmente poi sono groove tutti abbastanza abbastanza facili eh, quello che diventa poi difficile man mano che vanno avanti i livelli eh, sono gli accompagnamenti sotto delle batterie che vanno sempre più a orare farsi oppure scomparire addirittura del tutto oppure darti dei, degli accenti eh, che possono fuorviarti e quindi noi dobbiamo essere bravi a continuare a andare bene a tempo a ritmo. La prima cosa è la lettura ritmica quindi per ogni eh, time c'è un un, degli esercizi di lettura ritmica da fare o con delle ghost note, o con una nota oppure battendo le mani sul tavolo con una matita c'è sempre l'audio in modo che tu comunque sei sempre accompagnato non sei mai da solo che non sai se stai facendo giusto o sbagliato dopo partono i 5 livelli quindi noi abbiamo eh, questi Groove, 5 groove che abbiamo studiato si vanno a ripetere sotto 5 livelli eh, più 2 bonus però cosa cambia? cambia sotto la batteria questo che ti trovi qua sotto e eh, quando spariscono gli strumenti perché ci sono sempre 4 giri per ogni riga due giri con tutti gli strumenti anche con il basso due giri sparisce tutto e c'è solo più un accompagnamento ritmico che salendo di livello eh, vedi diventa sempre più difficile vedi questo qua c'è una batteria già sotto complessa qua sotto ho i tutti i sedicesimi eh, qua ho alcuni sedicesimi spaiati e qua ho ne ho ancora di meno se no c'è il bonus che ti trovi qua in due versioni una un po' più musicale con alcuni strumenti che riempiono e l'altra invece con due giri suonati e due giri completamente vuoti quindi tu dovrai continuare a andare a tempo e quando hai finito i due giri passi alla riga successiva eh, se non sei perfettamente a tempo avrai uno scarto e qua, eh, qua eh, vediamo il punto in cui possiamo migliorare appunto eh, e sviluppare e potenziare il nostro batterista interiore quindi eh, andiamo magari a suonarcene uno così ce lo, ce lo suoniamo insieme e vediamo un attimo come, come te la cavi come ce la caviamo anche io perché poi basta distrarsi un attimo ed è facile eh, sbagliarsi e perdersi quindi facciamo partire l'audio рейти. Ok, stoppiamo qua. Se non faccio i video troppo lunghi, <ride> allora stoppiamo qua. Benissimo, uh, sei riuscito? Ti era facile? Ti era difficile? Come ti sei trovato? Uh, Scriviamolo qua sotto nei commenti questa chiaramente era solo una piccola parte tra l'altro tutti gli strumenti li ho registrati io a parte le batterie che sono programmate e sono veramente musicali perché in effetti anche questo riff qua questi suoni qua anche il violoncello sotto te li trovi ad esempio nel mio, nel, scusami, nel mio ep che ho registrato se vai a cercare su spotify i love my bass and you carlo chirio uh, ad esempio se metti a cello in the sky il riff di base è questo è più veloce però ha gli stessi suoni poi dentro e poi va da un'altra parte Bene, spero che questo video ti sia stato utile, mentre faccio scorrere <ride> il mio album sotto, comunque vallo ad ascoltare su, su Spotify, eh, invece il metodo lo trovi qua sopra sul, sul mio sito. Spero di esserti stato in qualche modo utile, che ti, ti interessi questo lavoro che ho fatto e noi ci vediamo poi al prossimo video, grazie ancora, ciao a presto, Carlo. Thank <music> you.